Ok, hai visto che bella pelatina che ho? Sì, ha messo la testa dove lucidano le palle da bullying. Oh, comunque si vede benissimo adesso. E mi sembra molto fluido, andiamo. Si, sì, sì, anche la marca delle tue cuffie abbiamo visto adesso. Beh. Andiamo, proseguiamo per questo bene, bene. corridoio. Un preso di bucchia. Tra l'altro ha un aglio Dai, proseguiamo bassi. per questo Me la allora, passo da me. Ho dimenticato anche il bicchiere, non posso bere stasera. Eh io posso bere dal mio bicchiere, sì? Ok, ci hanno fatto entrare. Ah, Permesso. bello. Permesso? bene, è all'inizio c'è nessuno? Allora, dai, eh, ricapitata. Introduciamo un po' pure... questo gioco. Lo vedi? Ma che, che schifo, però. Si vede tutto dello stesso colore. Oh, lo vedo solo io. Sì, ha una paletta colorata. Sembra bellissima. di essere... Mi sembrano quelle mattine che vado a lavoro in autunno. Uh. Sì, esatto. Esco di casa e... c'è qualcuno. Ti guardi in fondo e dici, che cazzo è quello? Attenzione, abbiamo ereditato la capacità di pietrificare il tuo corpo, altrimenti detto durello. La pietrificazione previene i danni causati dagli attacchi, ma si sgretola rapidamente quando si subiscono danni fisici. Tieni premuto? Quindi attenzione, se io. Mamma mia! Se io faccio così. Tieni premuto? Sì, dai, con... ah. che cosa hai fatto? Ma, ma cosa sei fatto? Sì, bravo, sì. bello, bello. Attenzione, c'è eccolo. Ma tu non mi pensi di fare qualcosa? Oltre a morire, se puoi morire. È eh, o... un tutorial. O là. Hai visto? Un tutorial. Sai che bello morire al tutorial? Beh, penso che potrebbe essere molto. molto possibile un unit. Si, sì, Astrona, chi eh. è quello? Eh. <ride> è arrivato più sul durello che sul duello esatto. eh, attenzione, esaminiamo Eh, ma perché statua. è stato... il ma esaminiamo da vicino, guarda, così ma, non ma qui prendi l'arma probabilmente probabilmente esamina la guarda che faccia, che hai sempre Voldemort perché sono semitrasparente. trasparente? voglio proprio vedere come strike hai eh, nove persone? Scusa, mia, stavo, stavo leggendo la chat che forse tu non segui no, abbiamo nove persone collegate quindi col distanziamento covid è pieno e basta full, full il locale ok, arma equipaggiata <ride> spada consacrata spada la consacrata. compagnia del durello scusa <ride> fantastico adesso io però vorrei vedere ok, questo è un inventario con un'animazione inquietantissima uh, io e quindi se... ci sarà un durello per domarli tutti? Mm. Voglio involucro non l'ho scoperto, non abbiamo scoperto nessun involucro, ma ce ne sono ben 4. Ma scusami, tu sei partito così, però in realtà di questo gioco sappiamo poco o niente, io nel senso... Io non so praticamente niente. Eh, io ho letto che è stato sviluppato da 15 persone, da uno studio di 15 persone. Scusa, a proposito di Durenti... Quindi... Questa spada ingrombrante sembra rotta o forse incompiuta, un meccanismo a pistone è nascosto in profondità. Quindi io mi immagino una cosa alla, dal tramonto all'alba che fa così. Sì, ma, eh, eh, sì, ma poi vabbè, ok, il meccanismo nascosto in profondità. Io spero insomma, non voglio neanche sapere che abisso è. C'è un tab logico. Comunque. Wow. Quindi c'è l'or secondo te in questo visto. gioco. Secondo me, wow. ah, secondo me è solo un pagliattivo. Guarda, c'è una combinazione di attacchi leggeri con un lag e anche una concatenazione che non puoi cancellare. Attacco pesante. trasti. Si. Sì. Uh, c'è anche. Wow, cos'è? Ma cosa Ti vuoi? stai emozionando con una cosa noiosissima. No, e eh, questa è la combinazione di attacchi pesanti. E Vabbè, ma scusami, poi... quando hai finito di fare feng shui e di salutare il sole, andiamo avanti. Adesso mi nella la del durello. Allora, puoi petrificare... No, se vuoi metterti... <ride> che tra l'altro... <ride> che tra l'altro, in inglese, è l'ardening. Cioè, mi immagino io un cuoco che col... fa l'ardening sulla carbonara, il lardening... Uh, anche mentre attacco posso petrificarmi wow ok allora scusami questo è un gioco Souls-like o è un'enciclopedia che dobbiamo sfogliare? spogliare spiegami è un gioco largo dai amata oh sì largo un bel tuffo la si può? ecco ho agganciato il ok bene c'è poco da dire sul tutorial comunque si sì, spariscono così allora dicevo, dicevo che da quel che ho letto tutto da verificare è un gioco sviluppato da uno studio di 15 persone quindi probabilmente anche da qui la scelta di un enterprise da 30 euro quanto costa esatto 30 euro 20 con lo sconto Cos'è sta roba? Familiarità? Scusate se guardo un po' di cam, ma Allora, simbolo... ho un cane disabile. <ride> Dobbiamo mostrarlo durante questa live, il tuo cane disabile. Usa questo oggetto per... Sì, no, ma mi dà un fastidio. Scusate, eh. Cosa dice volte in più per svelare maggiori dettagli? Un simbolo che genera un legame con il regno mortale. E io penso che le useremo subito, queste, tutti questi oggetti, oggetti qua, perché non ha senso provare a vedere cosa fanno nel mezzo della battaglia. Quindi, sei pronto? Io sono nato pronto, non si vede? Vado. Sono qua che migro dappertutto. Sì, Vai. ma che palle, con la descrizione fatto, piccolissima ho usato le, questo caso il simbolo mortale. Uh. Eh, I danni successivi subiti durante la petificazione vengono convertiti in salute? Mm. Ok. E quanti... è anche uno sguardo fiero come personaggio. Ok, a quanto pare lo posso usare attenzione No, ne eh, ho uno e penso di averlo usato. Ok. Qua faccio qualcuno? Uh, posso? Eh. ah, si è allargato è largolzellato beh la box, dai, fatti ti... non fatto niente e la tua barra vitale come sta messa? insomma, non molto bene ma e probabilmente anche qui puoi recuperare vita mentre... mentre attacchi alla blockborn? No, possibile? Ma sai che forse no. È... Eh, io non volevo mettere un counter per le morti, però. Non gli hai fatto niente? No, eh, più che altro io penso che non sarà. Cos'è? Ha tirato fuori dall'ancio. Io proverei proverei a fare di attacchi un po' più brevi, ma che almeno lo No, più che altro eh, non hai... sarà divertentissimo se fare di 6-10 anni la volta. Eh, però evidentemente beh, stiamo, stiamo sottovalutando qualche aspetto. Perché oh, 40. hai visto? Tu sì, però sei quasi morto. Si, sì, però, no. Ci metti un po' troppo a caricare. Me. Cerchiamo di non morire al primo boss del tutorial. Potrebbe essere fare un fare... buon modo. La gente è molto contenta di vederti morire su molta del cielo. Come, come sta andando secondo voi? Per me, è, per me è Secondo me no. so, sono abituato ad altri standard. Guarda, abbiamo fatto quasi metà vita. Noi siamo quasi morti. Ma cosa così metà vita? Ma ah, era... che Forse la tua barra è diversa dalla mia? Sì Si è bloccato tutto. Ah no, non si è bloccato niente. Forse mi ero bloccato solo io. Io yeah. eh, ma qua no, Non so no, no. no eh, Però, attenzione è, campano, eh, è Dark Soul C'è la campana Ah eh, si sì, vabbè è, è rotta la campana Master Giullare guarda che il primo Cazzo. boss di, il primo mostro scusami di Bloodborne In realtà si può uccidere a mani nude True story Cos'era quella roba? E qui cioè, si ha Nemo in versione… Ma ha mangiato? Oh, Ci ha sì. mangiato? Eh, sì, ma scusami, noi toccavamo, lui da dove è arrivato? Da sotto, ha fatto… Sì, ma cioè, se noi eravamo in piedi lì… Ah sì. eh, Come? <ride> Questa me la spiegate un attimo. C'erano cioè, <ride> 10 centimetri d'acqua, anche il lui. pesce aveva un è... budget basso, full grim una torre Sar inizio. Sarà stato alto boh, Attenzione, due metri e mezzo. E... Ah, Alessandro, l'or rimugina sul suo destino. Un abitante silenzioso, andiamo a vedere. Mm. Ecco qua perché ci eh, siamo tantissimi, sì, ma soprattutto che eh, è questa eh, cosa ti... per terra? Sembra il bastone della vecchiaia. No, ah, è sembra... un pesce. È Una sorta di bozzolo? Eccolo, sì. È quel che. Rim wow! È un bozzolo. È un bozzolo. Ma cosa, sembra... Guarda su, guarda su. Che schifo. Sembra che siamo usciti noi da questo bozzolo. Tra l'altro, Penny in primo piano. Ah, ma Anzi, per... il pub è in primo piano, per citare. Ok. Sì. Eh. <ride> ma scusami, perché quelli che progettano questi giochi hanno queste turbe micidiali? Non lo so, tra l'altro. Ok. Sì. Più piccolo? No, infatti, pienino. Benvenuti nelle grotte di Postumia. Madonna, che ansia. Sembra, sembra quasi una nascita. Vedi, stiamo andando lungo le tube di falloppio. <ride> ah, Questa l'hai letta prima. Attenzione, Master Giullare. Master Giullare, è previsto di morire. Ma eh, se per caso non muori, ti mangia lo stesso pesce, immagino? No. Però hai visto, qui tu non sei morto. Sì che sono qui morto. Qui c'è stato un time event. No, non sei morto, eri in piedi? Sei morto? Sì, sì, sono morto. L'ultimo danno mi ha fatto entrare in questa. Eh, scusami sì. perché sto seguendo un altro streamer, quindi guardo e non attenzione, guardo. Attenzione, attenzione, cosa sta succedendo? C'è stato un colpo, ma è lunghissimo sto budello. Sì, ma eh, ragazzi, Di che piedi. palle. Sì, attenzione. Eh. È lunga? Aspetta, sembra il costato di un gigante. Non posso muovere la telecamera. Sì. Siamo alla Gringot. Siamo usciti. Ma vedi, no, vedi che sono rimasto con un po' di vita? O oh, è la mia vita normale? Ma vedi, non eri morto. Mm. E, eri così. C'è cioè, stato un, un time event scriptato che ha interrotto il combattimento. Potrebbe anche essere, anche perché uno volendo potrebbe schivare l'infinito. No, vabbè, ma devi fargli danno, secondo me, nel senso che il time event scatta nel momento in cui lui scende a un tot di vita. Wow, e questi statue di gente che legge, e questo è. Mm, interessantissimo. Mm. Questa Beh. è la ruota di Vazaniki versione Mortal Soul. Si, attenzione ai pendenti hanno un simbolo particolare. Sembra quasi un granchietto di qualche tipo. Ok, teniamone conto. Io vedo una faccia. Guarda i pendenti, quelli dorati. Perché a casa tua è un bar. Oh, guarda. Di Caracas. <ride> Nei peggiori bar di Caracas ci sono le risse a casa mia. <ride> ci sono un sacco di bambini piccoli che spaccano le bottiglie e cominciano a colpirsi. <ride> Occupa involuco sconosciuto. Ah sì, è lo Shell. Mettilo, mettilo su. Ma chi è eh, coso di Astora adesso ci dà la Estos no, eh, no, questo... credo, credo, credo. È eh, così da, da poche idee che mi sono fatto confuse. Che eh, praticamente noi conquistiamo lo Shell, quindi la nostra, la nostra armatura, ogni volta che sconfiggiamo un boss. Ma ok, io non ho sconfitto nessuno, però. In Volo sconosciuto è il primo. Un uomo è qualcosa. Non puoi a... giocare tutto il gioco senza un... In più di un involucro sconosciuto. Però potevano farmi abbattere un boss senza involucro. Uh, ho una barra della vita lunghissima. Beh, potevi non accettarlo, scusami. Eh. Se volevi fare proprio così il grosso. Ma eh, scusa, perché mi sembra di indurirmi mentre faccio questo? Cioè, che detta così è, è, suona malissimo. Però vedi che parte come l'hardening durante questo sidestep? Sì. Oh. Ok. Ok. Bene, proseguiamo. Dai, facci vedere un po' di azione. Facci sì, sognare, sì. facci sognare. Sì, sembrava un po' come l'Italia 90 che è finita malissimo. Wow, perché ci sono dei flare gun qua per terra? Eh, vai verso la luce. Fungo vai. guarnito. Familiarità. Wow, prendilo. Sì, sì, esatto. Infatti, lo proviamo subito. 30 punti salute, benissimo. Eh, Quindi, scusami, hai il patentino no? per andare a funghi? No, infatti adesso mi danno una multa, ma aumentando la familiarità eh, probabilmente correrà più punti salute o in più secondi. Wow, percepisci istinto, ma che cazzo stai dicendo? Eh, vabbè, clicca, vedi, eh. Oh là, guarda, c'era una volta in una foresta lontana... Ma chi vedo da giù in fondo? C'è una persona, sì. Oh, okay. Vanno di moda quale quale persone incontro luce. Never mind. E invece qua raccogli visioni di futilità. È praticamente il mio futuro. Sì, lo stai raccogliendo da un cadavere a occhio. Sì, e tra l'altro è un oggetto consumabile che sembra come un neurone brutto. Fammi vedere cosa fa. Mostra fugacemente il tuo involto. E Che cazzo me ne faccio? Uh. Ok. Eh, eh, qual a qualcosa servirà. Forziere, il primo forziere è adesso un mimic. No, un liuto no, semplice. No, no. E il residuo di Tara. Oh, proviamo tutto, ragazzi. Liuto semplice. Scusa, ma. Cioè, ti Cerchi di suonare la pratica rende perfetti vabbè e posso riutilizzarlo e cosa faccio? aumento la familiarità e cosa fa? ok canzoncine esatto ma mi sembra che effettivamente lui stia diventando più bravo man mano continuiamo a aumentare la familiarità tanto non costa niente allora oh là eh, wow ecco cosa avevamo visto secondo me dobbiamo arrivare fino là sopra allora vediamo qua In questa statua mi sembra interessante vediamo cosa c'è uh, un accappamento non mi hanno visto cosa fa questo? il forziere è bloccato da cosa? Uh, occhio Vediamo se possiamo usarle a nostro vantaggio eh ragazzi mm. ecco qua, ti attaccano? forza, forza mm. vediamo? sì, uh, sì sono presi gli orsini però un po' non mi sembrano eccessivamente scaffatti. no eh, tra l'altro la tappola si è riattivata sul serio? Si sì. mm. <ride> ok alcol distillato inferiore una piccola quantità di determinazione ma che cazzo è la determinazione? hai visto come butta via l'animazione di quando beve? sì, sacrificando salute cioè mi sono danneggiato, congratulazioni allora prima vittoria se... allora intanto la prima vittoria è, è stato riuscire a streamare. Beh, quella è stata la prima vittoria di oggi non ce la toglie nessuno quella. continuiamo per di qua, a me non sembra che ci sia un, uh, un riferimento univoco verso cui andare chi è? ma secondo me non è assolutamente. hai visto qualcuno che qualcuno mi ha tirato? come si arriva là in alto? ah, c'è il balestriare e il balestriare eh, bastardo è in alto no, è là, guarda allora. prendi eh. Ah ok, sono così fragili Ah, scemo Cosa è successo? Cosa è successo? Come lo vedi? Anzi, come lo senti a livello di legnosità? Eh, diciamo che potrebbe essere un Dark Souls 2 in quanto livello di Così, è proprio così Vabbè, intanto ci mangiamo una rana bollita, così vediamo cosa fa. Quindi, dai paragonato col più merdoso di tutti i Souls, quindi... Attenzione, non sono d'accordo. Cosa sta facendo? Niente, muore male con la gamba alzata come... E le cicale... è venito... Un campo enorme... Guarda che è per Parisi okay. Girati per favore dove vado? Girati. qui di qua così torna su ah. guarda là quello l'hai cliccato che cazzo è? non posso targhettarlo eh sì ci facevano presente che niente non vuoi andare a vedere non importa andiamo sì, esatto ma giullare, più aumenta la familiarità con qualcosa più si sbloccano descrizioni a quanto pare ma è un mostro questo non posso targhettarlo però posso targhettare quella cosa là ah. Secondo posso... me ti mangia se gli passi vicino. No, posso. Passagli vicino, golf. dai, fai l'uomo. No, no, aspetta, è Gorf questo. La musica della notte, riesci a sentirlo? Sì, riesco a sentirlo. Prova a suonare il liuto davanti a lui. No, Vediamo no. cosa succede. Ottima idea. Tu lo apprezzi, a differenza degli scuoli di fanno l'unico intorno. Ah, forse perché ho aumentato la familiarità. Wow, aspetta. Dai, dimmi qualcosa credevo stessi che per tenere una scorreggia dimmi che sono bravo, ti prego no non importa, torneremo da te andiamo di qua però perché secondo me mi sembra di starmi addentrando ah. in una zona leggermente diversa che cazzo cosa cosa attento attento volevi. ecco volevi uccidere un rospo ah ah no ha avvelenato perga sì. eh, il rospo ti ha avvelenato cos'è posso... quel santuario qui? Non, ecco, posso ne roba non si può cliccare no non si può cliccare ma non posso curarmi allora sono lui il violino e non hai pozioni non hai niente non ho niente e eh, credo che mi ucciderà tra l'altro quel veleno perché siamo lì, lì. E mi non stai puoi stai andare stai da golf a vedere se ti può dare un bacino, no? Morto. No, cosa è successo? Mi... Mi è. Sei uscito dallo shell. Sì, ha tirato una sberla che mi ha tirato fuori dal mio corpo. E... Sì, e quindi... credo che sia quando stai per morire, prova a rientrare e Paolo recuperava, ma quante volte la posso fare questa cosa nel senso ogni volta che muoio posso recuperarlo? non lo so no, non sei, non sei tecnicamente morto ci sei andato vicino sì però laggiù c'è il veleno quindi prima di tornare nell'acqua io penso proprio che mi farò un giro dall'altra parte ma dici che il veleno è nell'acqua o il veleno è nel rospo che ti ha attaccato? potrebbe anche essere nel rospo ma qua mi sto avvicinando al <ride> e non lo sapevo mm. la è facile giocare senza guardare oh no. la stamina eh? essere colpito mentre sei pietrificato fornirà un potenziamento che riduce i danni su c Ok Quindi secondo me quello è un um, countdown Ti puoi segnare dove sono quei, questi posti qua e tornare ogni tanto? Dici? Mm, secondo me sì, sennò quella qua non avrebbe eh, senso Sì, sì, sì, è vero, è palesemente un sì, mm. sì, conto alla rovescia Ok, ok, interessante Ah, wow! Ma che È una festa? Ma una cosa, si Il... ma... È una festa, vera gente. Guarda, che c'è qualcosa lì a destra. Si muovono i sacchi. Ma si, sì, si muovono i sacchi. Ascolta, ma se io mi siedo, adesso ascoltare la canzone. Sì, secondo me ti fai degli amici nuovi. No, Gangbang. Aia, che ahia sì, sì. Ah, sono morto. Eccolo lì. Eh sì, quindi una volta potevi farla. Ok, perfetto, chiarissimo. Quindi adesso si ricomincia da capo? Adesso forse si ricomincia da capo, ma questa è l'opportunità perfetta per chiarire un po' come funziona la mappa. Vediamo. Vedi, sì, arrivano domande interessanti nella chat. Mm. La familiarità con l'involto, però vediamo. Non credo. No, è solo... Ah, c'è... Cioè... Uh. Descrizione, robustezza, ristezza... Sì, me... dannazione secondo me gli involucri eh, hanno una lore eh, collegata al personaggio Cosa? che li porta, quindi... Sì, eh, secondo me il... man mano che sblocchi gli involucri... Eh, sblocchi anche come le classi, può essere, ipotesi è molto più longevo di quello che pensassi, nel senso 5 involucri, ognuno, scusa 4 involucri, ognuno con le sue peculiarità e con tutte le abilità da sbloccare, ah, attenzione però, se fosse come un soul like Probabilmente dobbiamo tornare a prendere le nostre anime, tra virgolette il nostro tar. È, è probabile. Visto come sono più Sento... adesso. Sì, sì, buona. Ma che roba? Mamma mia, Mi sono, sì. sono tutto un brivido. Ma sai cos'era il mio problema? La prima morte... Norma... In che senso? Cioè, eh, <ride> Di sì, solito sì, la prima morte ma... è un po' il problema di tutti, sai? Però no, il timore di eh, fare schifo, no? Adesso che sono già morto, basta. Ah, basta, hai rotto il ghiaccio. Ma certo. Eccomi, eccolo là. Perfetto. Ah, sei tu. Sì, sì. Vediamo. Ho recuperato, infatti, 500 e bassa eh, tar. Ottimo. Però io adesso... Bene. Mi metto qua a suonare, vediamo cosa ne pensano questi qua perché devi metterti lì a suonare? ah guarda mi hanno sentito e ti hanno sentito? e dicono oh, che bravo andiamo a fargli il culo non solo mi hanno sentito ma hanno cominciato a suonare quello che stavo suonando lì <ride> e uno e c'era il culo che ha buttato giù un secchio d'acqua dicendo basta sei tre le notte <ride> Attento. Mi piacerebbe uccidere prima quello piccolino, ma non penso di aver scelta. Caro, caro, culo, caro culonauta, ti sei perso, che è morto, e fondamentalmente è solo quello. Sì. Penso che attaccherò il lui. Dai, sì, ma attaccalo, dai, la guarda che veloce! Guarda che roba! Mi sono più trafficato Secondo me va giocato veloce, non va giocato troppo tattico. Mi fai passare per favore? Perché è troppo limitato nel combat system per, per avere okay. quel tipo di profondità. Sì, scusa, Mi sta un attimo cagando, non so perché ha la sua Mercedes. Guarda che bello quel dito. Mm -hmm. E dai! Eccolo bellissimo! Wow wow! È un dai, dito esistente! Liuto. No, adesso devo suonare anche questo da capo. Andiamo di qua e proviamo a entrare in questo culicolo. Che, ah. che è? qua. era? Qua. Era cosa da qualche parte però. Questo? Uh, C'è gente hai visto? Eccolo qua. Ma qui non è dove sei uscito? No. No. Che posto è? Wow. No. Eh. Ti prego, no, boss. Non sono pronto. Ebbene, l'alimentazione è quella. Uh, no, è un po' troppo piccola per essere un'ambientazione da boss. Esatto, ah, c'è qualcosa da un altare. Scegliendo di rinunciare a tutti gli involucri, rinuncia il tuo legame con la mortalità, proseguire il gioco senza l'involucro Cosa? Chiudi? No, beh, beh, a secondo me Ma no, qualcosa servirà, no? Eh, io credo ad attivare una modalità hardcore. Dici, subito così, senza neanche aver capito quella basica. Sì, esatto. Attacco salto. Cos'è questa esplosione nucleare? Abbiamo ottenuto questo. Che mi sembra particolarmente interessante. Effigie sconosciuta. Usa questo oggetto per rivelarne il suo effetto. Usa quattro volte in più, ma non utilizzabile. Questo involucro è sconosciuto, quindi probabilmente dobbiamo prima rivelarne il nome. Ok, ci sto, non c'è problema. Una cosa che non ho ancora capito sì. è se eh, mentre sono pietrificato mi fanno danno. Non ho fatto attenzione a questa cosa. No. Non mi, non mi sembra. Ok, Non mi pare. Adesso verifico, però mi sembra di no. Ma è un NPC. Dovrebbe testa. essere l'equivalente della tua parata. Parla con testa di sacco, ok. Hey, mm, that's a bit of a shock. I didn't mean to set you up like that. It was così. my è Honest. Ma no heart feelings, right? No, patches. Oh, you're not him. È patches è not exactly. se uh. If you find any of your mates, sì, anche secondo me Master non è che dobbiamo ricostruire la storia degli involucri però gli involucri sono un pretesto per darti un albero dei talenti io mi sono fatto quest'idea qui questo no. vorrebbe mangiare qualcosina ma non credo di e il forziere è bloccato se sapete se posso dare qualcosa da mangiare a questo tizio ditemelo per favore ma no, c'era un'iscrizione qua leggi iscrizione coloro che sono all'interno delle mura di ossidiana cercano l'oblio la loro venerazione è turbolenta e reattiva Predicano la nascita del loro salvatore ma affermano che è già nato ok e, hai capito qualcosa? zero Benissimo. C'era un video di uh, Game Maker Studio in cui parlavano del design della mappa, dei luoghi, dell'ambientazione che ti poteva raccontare una storia anche senza tutte le descrizioni. Questa mappa qua non ti racconta nessuna storia, di nessun tipo. Ti racconta solo tanti sbadigli perché sono stufo di vedere questo verde. Sì, vediamo. Il più affamato stufo. Sul... Oh. Attenzione, il ruggito di prima: il più affamato dei non, na... non nati arde di desiderio, pende gorgogliando mentre coloro che stanno di sotto si inchilano supplicanti, pretende sacrifici ma la sua fame mai si placa, penso che parli proprio di quella bestia là. Allora, andiamo di qua. Ecco vedi la spora di Tar, familiarità livello 2. Wow, è un altro livello, la torre di Folgrim. Che cazzo è questa? So sembra una buona questa allora si si adesso percepisci istinto vediamo io ho riparlato prima con lei una torre altissima dei pilastri e quello, quello sembra un guscio è anche importante perché è una corona no, scordati che avrai quel guscio eh. Eccolo, ecco il boss. E un altro... Ah! Ti fa percepire dove sono gli altri gusci. Ok. E questo di qua. Ok, chiarissimo. Poi è finito il gioco. Ma, lo sai. E qua c'è la tizia. Ok. Ho, ho letto che è breve ma penso almeno un 15-20 ore un spirito ribellino ascolto I shall name you Fowling and you may call me Sester janessa ok you're sei in the misteri mysteries I see what a curiosity you are wearing a mag like a shell you've awakened him You know of him quindi questo è un cadavere non è solo l'armatura l'armata. tutti i cadaveri, eh, se ti fosse sfuggito. Certo, prima devi trovare il nome. Non c'è nessuno di vivo qua. Un senza senso. Ok, vuoi bere il tardo di vino? Certo. Okay. Cerca andare 250 tar direi che ce lo possiamo permettere. Ma che tardiamo abilità 20 e passo. The brigands point past ah, il vas, sun by the devout. Quindi questa è l'involucro di Arros. Esatto. Mm. Quindi forse ha ragione a dire che è una classe. Cioè, l'involucro in realtà viene gestito come una classe. Sì. Okay. I briganti dicono, ah, va bene. Ci hanno seguito a distanza. Sanno che è eh, meglio non attaccarci, ma evidentemente qualcuno ti ha attaccato. E ti ha fatto anche molto male. Allora, vediamo cosa possiamo sbloccare. Questo, no, visioni. Due a occhio ne possiamo sbloccare. Esatto. Cosa sono le visioni? Se ottieni una visione, avrai la possibilità di ripristinare un po' di salute. Uccidere due nemici in rapida successione a zero nel tempo di ricarica della pretificazione. Direi che questo è abbastanza interessante per le orde dura il doppio del tempo dopo la rotellina è certo che non è più si sì, io direi che per ora sai che non ci interessa niente voglio accumulare un po' di visioni facciamoci un giro prima di entrare in quella caverna esatto dai tutti vogliono vedere il boss vai andiamo col boss perché qua c'è roba è Facciamo un veloce, wow, che cos'è? Eh, una stanza di pietra. Cos'è sta cosa? Banco da lavoro, wow, si possono potenziare le armi. Ah oh, signore ragazzi, non lo vediamo più il boss oggi. No, ah, wow. anche l'istinto. È caduto qualcosa, hai visto? Sì, ho visto. La vestaglia brandelli, che cosa me ne faccio della vestaglia brandelli? Vediamo un attimo su questa torre cosa succede. Perché andiamo a trovarci? Eh, uh, cos'è? Sembra un corvo incatenato che io posso liberare. Un corvo o un condor? Forse un condor, ma non mi sembra una bellissima idea. Cosa dite? Vado? Ma liberalo, sì, dai. Ecco, queste sono le cose che rendono il gioco interessante. Non girare in tondo. Che a... cazzo è? Sigillo ossidato. Va bene, va bene. Grazie. Ah, parla anche. Thank you. Ce ne saranno altri problemi. Ok, mi sono tenuto il sigillo touched by false Unfortunately, I have Save for that tarnished seal in your hands. Esatto, cosa me ne fai? E... Dovresti leggere un pochino quello che dice perché c'è la tua cam che copre. Mm, Ma, nel profondo dei tempi dei devoti troverai le sacre ghirlande dei venerati, venerati le sacre ghiandole Riportami le le cose che io possa estrarre il vero quanto basta per guerrirmi, ok? Va bene? Forse anche tu puoi usarle per liberarti da questa misera terra prima di finire come me. Mm. Proviamo. Va bene, e io. Stanno timidamente cercando di ricordare qualcosa. il vecchio prigioniero ti ha, ti ha donato il sigillo ossidato e se ti consente di parare i colpi dei nemici interrompendo i loro attacchi è il perry? è il perry è il perry e quindi la pietrificazione eh. non serve più cos'è questo? Uh, ha infuso il sigillo rendendo la tua parata capace di lasciare un nemico vulnerabile esatto, questo è il perry richiede una grande determinazione che sono le barre che <ride> volevamo apparire ah e mi guarisce, ho capito Quindi prendono fuori delle perle, diciate. Eh. eh, esatto. L'astronauta eh, non delude mai. Uh, fammi provare. Ok, non, non lo sto consumando e devo farlo leggermente in anticipo. Va bene. Allora, io direi, ragazzi, che. Attenzione, siamo arrivati alla campana. fare questa campana. Allora, okay, proviamo a suonarla, ma si può, ah non si può passare, no, non si può passare, ok, non si può suonare a quanto pare, vediamo, sarà l'ambientazione, vedo Le vedo sono. scattare un pochino, mm. ok, non so se, oh. cos'era l'inquadratura, Mamma mia, che personaggino. Un gatto. Dai, parlaci. Un gatto. Oh, un gatto. Che no. <ride> smene faccio? Ok. Vlas. My, Sento cielo, oh sei proprio un esemplare raro. È oh. Piuttosto elegante per oh. l'avvenimento curioso. And e che mi ha dicione il nostro vero io non è so di quei faiati cittadini non è scalderà del tempo nel frattempo perché non, non, non, non so. è una chiara di merce ma cos'è accetta tar ma a me interessano equipaggiamenti dardo grande per esempio eh, dardo grande <ride> uh, ok questo non sappiamo cosa fa neanche questi Ah, gli attrezzi! 8.000 TAR! Penso che metteremo da parte un po' di TAR per gli attrezzi che mi sembrano decisamente utili Grazie di vederci. E adesso, ragazzi, prima di chiudere, perché tra poco ormai è ora io andrei dal boss Sì, Ci anche siamo. perché eh, c'è un salvataggio qui Come funziona? Uh, non. Madonna, pensavo di essermi incastrato. Non credo, ma devo dire che siamo arrivati a questo punto in maniera decisamente veloce. Il vecchio prigioniero siede soddisfatto in cima al suo trespolo in attesa di un cambiamento. I non nati devono essere accolti con doni. Doni che essi stessi concederanno, in cambio di una fedeltà incrollabile. Non sto proprio un cazzo. Ok secondo me anche loro che hanno scritto il gioco è proprio è disseminato di trappole dai che tutti no. tutti ti chiedono il boss a gran voce le trappole sono per me eh, o così. per i boss? non lo so, cerca di non prenderle tutte ma neanche e stai me... pronto a correre indietro esatto eh, a correre indietro perché secondo me di non sono messe indietro neanche secondo me che cos'è? è il ah, mio perry vediamo se riusciamo no, a... no no che cos'è non lo so a quanto pare Eh. So. Oh, o con questo boss eccolo griscia ok, stai pronto? vieni Guarda dove stai andando che ci sono le trappole. Ok. Sì, certo che se si muove con quell'anda No, vecchio. Tesoro ok oh. Troppo facile. Ok, andiamo. Uff. Uh. scusa no no no sta facendo un po' veramente poco danno si sì. sta facendo abbastanza bisogna dare ah. le tempistiche entra dentro è di subire vita eh aia oh. cosa faceva male bene non credo che sia andata bene. No, no, beh. no Come va. primo boss, come prima esperienza, dai. Ah, wow, da qua. Facciamo un altro tentativo. Ah, sei sveglio? Bene. Dai sì, sì, no. Adesso. Prendi questa maschera. Non è diversa dalla visione di, di tutta la carne, oltre, vita morte, oltre la vita e la morte, gli spiriti oltrepassano la somma. Il tuo spirito è legato a questo luogo, è importante proseguire, forse, forse ancora un obiettivo obiettivo Ok, vediamo il termine. Cosa me ne faccio? Vai! Allora, no, no, è semplicemente un accedere al suo. Corpo. Ok, a questo punto facciamo un ulteriore tentativo e dobbiamo studiare un secondo moveset per capire quale attacco è passabile di Perry che in questo momento mi sembra di nulla per fare no si si deve eliminare lui ha un attacco molto lungo di essere... no. No. Ecco, perfetto. Attacchi veloce, devi essere pronto a tornare in giù. Perché quando ti tocca ti massacra. No, no. ha la camminata bene però poi ha un affondo molto veloce qui tu vuoi mettere una mossa al solito ma questo non è un solito ma soprattutto è nuova la pietrificazione non protegge la pietrificazione no bella illuminata la, la schivata, salata, credo, bella mossa. No, mi è il Perry. Sì, certo. cosa la, dai, eh, ci vuole essere precisino. E quasi metà vita? Pua. Pochissimo danno, è una di quelle cose su cui bisogna bisogna lavorare Se ci sta che abbia una seconda fase eh? Sì. No, basta, no? 25 quasi un 25 che mi sto plegando addosso diciamo, in proporzione avete la stessa vita solo 1 milione di punti e sì. Dietro. Con calma, con calma ci sono anche solo 4 persone che ti guardano quindi... è Sì, ha questo effetto blu che mi dà un po' di bovina. No, cazzo, no! Che peccato, che peccato. Ma la prossima è più buona. Dannazione, non ha una seconda fase evidentemente. No, però se non ti fai prendere dalle prese, che non ho ben capito oh, quando le flash. fa, Isetto. Lo fai fuori. Dai facciamo l'ultima. this sì, and no, you'll see. I see Sì dai, lo fai fuori, vai tranquillo. Yes. Basta. Lascia andare. Ok. Con questi due passetti all'indietro indietro, tipo maledetta vecchia. Esatto. No, non c'è più. Beh, sì. un altro boss è vicino. Sì, il boss è vicino, però io ho bisogno di questo. Attenzione. Allora. Beh, Fall Guys è molto più difficile di questo, eh. Oh, mamma mia. <ride> cioè, qui non c'è nessuno che lo spinge. Ok. Facciamo anche, prendiamo anche questo. Qua. Allora. quindi, questo, questo. no, dove si è messo? Mm. Non so cosa. È sempre stato lì lui. No, il mio... Dai, dai sì, mi cosa. La... Dai, no, no, no, no. Eh. Wow. A sì. sì, piace molto questa figura che mi sta mettendo in scena sotto forma di polvere, sì se qualcuno altro non lo so vale vai va no, ti spiego di un lago e dalla presa perché ho detto alla stagna io a capire quando fa la stagna eh non mi capisco neanche io la stamina comunque curarti è una cosa che non è troppo lento quindi secondo me non fa parte della volcanica no. esatto è incazzato forte il non so se sia ha il pari della seda No. Eh, perché mi sono. sì la parte scomoda. Sì. Parte... Via via via via Via via via via via. Calma, calma. calma per cento. Via della roccia non fa per te. Sì. Non ti è, a e E okay, c'è una sua possibilità per oggi eh, perché dicono che non si è... Sì. So che sei... attento, non attento, non attento, non con calma attento, dai attento, attento, attento, attento, attento, che va, è andato ottimo, molto bene. No, non so molto cosa bene, ho preso. non so cosa ho preso. Ho preso qualcosa. Che... Vediamo un po'. Secondo te, questi mi sembrano tutti un eh, no, no. no, ma secondo me è un oggetto. Questo è quello che ho. La maschera, non si può usare. Sì, certo, si può usare, però credo che ti faccia ritornare da lei. Esatto. Ok, ok, va bene. Mm. Vediamo cosa succede, perché da queste parti dovrebbe esserci un involucro. C'è un, uno screen. Punta meccanica, perfetto. L'equipaggiamento per la spada. Di qua c'è qualcosa. Vediamo un po' se trovi. Se troviamo l'involucro. Ci sono tante entratine. Mm. qua giù anche altro. adesso non ho ben chiara la visione eh, neanch'io però ci mettiamo un attimo attenzione perché poi così noi chiudiamo la live esatto dove cavolo è? Dentro, è, un altro boss. Eh, sì, è dentro una di quei cunicoli allora facciamo così entriamo là e ci salutiamo là e la prossima volta continueremo alla ricerca del nostro secondo della nostra seconda conchiglia tra l'altro non so se avete notato so, sì. ma la, la cutscene della visione era in tempo reale cioè questo era morto eh sì sì sì è <ride> sì, interessante sì. che sia Così. Sì, infatti tecnicamente anche. Ottimo, bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Buonanotte, grazie per essere stati con noi e alla prossima! Alla prossima! Voglio almeno il doppio degli spettatori, intanto. Passi sono anche vostre madri, sorelle, suocere, va benissimo, basta far numero, <ride> così arriva ancora più gente. E e sì, io sì. la punta meccanica preferisco non provarla, eh? però se vuoi provare tu, master. Poi ci fai sapere com'è? Sì, no, credo che ci servano gli attrezzi per provare la punta meccanica. Ma proveremo a vedere che cos'è sicuramente. Bene, ragazzi. Ciao, ragazzi.